No, eh, a volte bisogna essere ironici perché se ci prendiamo troppo sul serio, noi cristiani, poi dopo alla fine li tigliamo. In questa terza puntata di profezia e apocalittica, che è un po' il tema che vorremmo cercare così di esaurire nelle parti generali sul canale in chiaro, e poi dopo con, come vedete qua sotto, in terra della Bibbia, fare il corso a maggio, di approfondimento e di studio reale sui testi di ciò che stiamo dicendo dal punto di vista teologico profetico e apocalittico eh, la puntata di oggi è, come avete visto nel titolo è eh, lo sappiamo anche noi oppure lo sappiamo fare anche noi e oggi devo prende, prendere così diciamo un po di petto quelle che vengono definite le applicazioni l'altra volta abbiamo parlato dell della, della profezia oggi parliamo un attimo dell'apocalittica l'apocalittica è una particolare sezione, un particolare genere letterario, una, una particolare eh, diciamo ottica teologica su quelli che vengono definiti in latino i novissimi, cioè le cose degli ultimi tempi. E noi diciamo, nel linguaggio italiano normale, l'apocalisse, che vuol dire rivelazione, cioè le cose finali. Candele, mi raccomando. Le cose finali. E non le accendo perché giorno, però fate finta che sia tutto buio, no? eh. E che su un linguaggio criptato allora siamo capaci anche noi a fare le applicazioni. Un canale di studio, al di là della rispettabilità di tutte le applicazioni possibili e immaginabili: il 666 è tizio, Noè Sempronio. Nella storia è stato Caio. Eh, I cristiani lo vedremo nel corso quello sul, sul blog. Di, delle terre della Bibbia io ho fatto una pubblicazione su questo i cristiani almeno negli ultimi 500 anni hanno interpretato l'Apocalisse applicando a personaggi storici dell'epoca ogni evento terribile che poi non si è assolutamente verificato o meglio mentre si stava verificando qualcosa non è stata la fine del mondo tant'è che sono passati 500, 400, 300 200, 100 anni siamo ancora qua aspettare il ritorno di Cristo però erano veramente convinti stessero vivendo gli ultimi giorni e quindi cercavano di applicare ai momenti contingenti gli eventi che pensavano di aver capito nel libro di Daniele e nell'Apocalisse io non vi sto a dire quante lettere ricevo su questo discorso quanti amici miei, fraterni quanti fratelli in fede anche di tante confessioni cristiane diverse mi scrivono cosa ne pensi, cosa ne pensi, cosa ne penso ah ecco, se mi dici cosa ne penso va bene posso dare un parere, ma è quello che pensa il povero Walter, al di là degli studi non studi, sono un'anima come tutte le altre, né più né meno, e allora ci sta, ma se questo mi deve depolarizzare sul mio impegno cristiano nella mia vita, nel vivere lacà, se no non farei i corsi di Gesù Maestro, non farei i corsi di Cristologia, no? E ovviamente insieme a Marcos e agli altri ragazzi che alla loro età ne sanno certamente di più di quello che io quando avevo la loro età sapevo non farei questi, questi questi corsi non avrei neanche attivato il canale allora cerchiamo di chiarirci gesù viene quando vuole non ce lo sta a chiedere gesù ci ha detto delle cose noi dobbiamo avere l'attenzione per il ritorno di cristo Di nuovo verrà nella gloria giudicare i vivi e i morti fa parte del simbolo di fede il suo regno non avrà fine quindi Ovvio che dobbiamo stare in questa tensione. Noi e tutti i credenti che ci sono stati prima di me, prima di tutti noi, e quelli che ci saranno dopo di noi. Ammesso che ci, che ci saranno, che ci siano questi, questi credenti dopo di noi. E, perché noi potremmo essere l'ultima generazione. Però una cosa ho capito, dobbiamo vedere Israele. Israele è l'orologio di Dio. Ma se questa tensione mi depolarizza degli impegni che io devo avere cristiano nella mia vita pratica, in casa, nella Chiesa domestica, coi fratelli, nelle, nella Chiesa universale, potrebbe essere una depolarizzazione dovuta alla mia carne, al desiderio di conoscere il futuro, quella forma di ridicolo esoterismo che tante volte i cristiani hanno perché non possono avere questo livello di lettura, c'è chi a livello professionale lo fa e lo fa da sempre no e allora le applicazioni le sappiamo fare anche noi se vogliamo fare un canale scandalistico e vogliamo fare le applicazioni agli eventi di oggi facilissimo qual è il risultato 200.000 visualizzazioni e poi cosa fa riprendi l'abbonamento e poi e se sbagliamo, non mettiamo in detrimento tutta la parola di Dio? Che forse non sta dicendo, guarda, alzati e applica. Al massimo dice, leggi, preparati tu, se verrò a stare dalla parte giusta. Questo dice l'Apocalittica, perché non ti dà neanche il tempo di convertirti. Il profeta sì, il profeta ti dà la possibilità di convertirti, hai tutto il tempo, hai la parola di Dio... La grande pedagoga dice Apostolo Paolo che è la legge che ti porta alla croce hai lo spirito santo e il lavacro di rigenerazione e poi puoi cominciare un cammino a seguire i comandi di Dio per la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Nell'Apocalittica questo messaggio non c'è e c'è un altro messaggio tra pochissimo si parla di mesi quando si parla molto si parla di tre anni e mezzo game over tutto finisce stai dalla parte giusta stai dalla parte giusta se sei un figlio di dio preparati al rapimento se invece non sei un figlio di dio puoi salvarti stando dalla parte giusta stai con israele stai con il suo dio stai con il suo re stai col suo cristo come sia che sta per arrivare a giudicare vivi e morti ecco questo dice l'apocalittica quindi non confondiamo le due cose avremo modo di vederlo nel corso il titolo di questa trasmissione è lo sappiamo fare anche noi possiamo fare anche noi le applicazioni e sarebbero applicazioni anche legittime e legittimate senza voler offendere nessuno ma se quello che diciamo fosse una fesseria è eh certo lo impariamo dopo vale la pena buttare via tempo studi denaro? per mettere sul chi va là nel panico persone che in un momento come questo magari ti danno credito e ti ascoltano su YouTube e cosa ne ricaviamo? Denaro? E se viene Gesù, il denaro ce te ne fai? E se non viene, perché devi prendere in giro le persone? Tu dici, ma non le prendi in giro perché in realtà chi fa queste previsioni le fa convinto allora, lo so lo so, ci sono anche dei motivi oggettivi per farle però se, se le cose non stanno così io perché faccio questi discorsi? perché ho studiato gli ultimi 500 anni delle interpretazioni sull'anticristo ho fatto una pubblicazione in rivista biblica mi sono limitato solo al testo italiano si è verificato quello che è grandiosi autori hanno scritto no e allora chi sono io per dire sono capace, voi vi faccio l'esempio per dire che Tizio Caio Sempronio è l'anticristo il figlio della perdizione sta arrivando alla fine del mondo addirittura ah, sento, sento, leggo, vedo perché poi non vivo in una, in una, in una stanza vasta in ai Libri eh, un po' intanto mi informo anch'io eh, vedo per esempio dei cattolici che ce l'hanno col Papa sparano addosso cattolico non può sparare all'osso al Papa, se è cattolico. Se ha qualcosa da dire, gli scrive, gli telefona, va dal vescovo, dice questo non mi piace, mi spieghi, umilmente chiede. Non si fa, li suonerà. Chi non è cattolico, comunque si avventura in previsione diverse. diverse. L'altro giorno un, un, un carissimo fratello mi ha detto che Russo mi ha detto che nell'ultimo sinodo passato il patriarca di, Costantinopoli, eh, scusate, di, di Mosca ha detto che siamo già nell'epoca dell'apocalisse. Va bene, prendiamo atto. Probabilmente i, i, alcuni movimenti, cose politiche che stanno accadendo, infatti il titolo del corso è profezia apocalittica nel XXI secolo, cioè nel nostro, eh, si sta muovendo certamente in quell'ottica lì, sì sì sì perché però noi dobbiamo fare, ora si, sì, Alda Cadabra, dobbiamo eh, sparare dei nomi, mettere alla persone di cui la Bibbia non parla, pensiamo forse noi, forse io, ecco parlo di me, che parli. E adesso facciamo l'esempio, c'è la pandemia, tutti hanno paura del virus, c'è chi dice che il virus non c'è. Ma boh, insomma, tutti hanno paura de... della punturina, no? Dell'antivirus. Io non sono uno scienziato, cosa ne so? Non so, so niente, so come voi. Anch'io ho le mie perplessità, le mie paure le mie cose. Bene. Poi mi leggo l'Apocalisse. Leggo prima di tutto Daniele, 8.21, il corno di Yavan. Mi sono sempre chiesto perché, vi eh, sto facendo un esempio di follia documentata. Guai a voi se la fate girare, perché questo è un esempio di follia. Quello che non si deve fare, vi sto dicendo. Però siamo capaci anche noi che fa. Perché non lo facciamo? Perché Daniele ce l'ha col corno di Yavan? Risposto, perché Yavan, la Grecia, Alessandro Magno, Macedonia, l'impero globale, la caduta dell'impero poi di fatto ha portato alla frammentazione in quattro regioni. Chiaramente Alessandro non aveva eredi e l'erede dell'erede dell'erede un generale che prese una porzione di terra che afferiva ovviamente alla provincia dalla terra di Cana, nella terra di Israele, e un certo antico IV, l'Epifane, quello che ha profanato il Tempio di Gerusalemme, scanando maiali, addirittura dedicandolo al Dio Giove. I Maccabei fanno la rivoluzione, riescono a cacciarli via. Da allora questo corno di Yavan è stato considerato anche da Gesù, ma in tutta l'Apocalittica del Nuovo Testamento, pensate ai Tessalonicesi, una maledizione ebraica. Secondo tassello, se fosse imperatore di Roma, se fosse Oricchittim, perché Paolo ai Romani non ne parla? Perché ne parla ai tessalonicesi? Eh, C'è sempre questo problema del corno di Yavan, questo uomo maledetto, questo uomo che nasce in Yavan e se è l'anticristo è ebreo, eh? questo corno di Yavan altro elemento ma c'è mai stato un uomo che da Cristo in poi ebreo di padre e di madre una persona eccezionale, da doti incredibili abbia avuto il potere di vita o di morte di salute, di malattia, di guarigione economico militare, quello che volete su tutta l'umanità? no da Gesù in poi no abbiamo avuto dei premi Nobel, abbiamo avuto delle persone eccezionali, abbiamo avuto dei rabbini eccezionali, ma non uno che ha il destino del mondo nelle proprie mani. Fino ad oggi. In Israele chi è che ha fatto, qual è l'azienda che ha fatto l'antivirus? Ormai tutto Israele si è, si è fatto le munizioni antivirali contro sto COVID questo Covid-19, questo dibuk, Book. Non vi ricordate in ebraico De Book? La Pfeiffer. Chi è l'amministratore delegato della Pfeiffer? Albert Burla. Albert Burla, di che religione è? Ebreo. Quanti anni ha? La mia età. È un genio? Sì. Dove è nato? A Tessalonica. Che bello, abbiamo trovato l'anticristo. Diciamo il 200.000. Se supera i 200 visualizzazioni di sto video, lo rimuovo. Poi presto, lo rimuovo. Sto parlando a voi che studiate la scrittura con me, chiamate la Bibbia. Perché dobbiamo ridurci al ridicolo? Queste sono le applicazioni apocalittiche ridicole. L'altro giorno parlavo con un grande professore di cabalà e gli stavo parlando del codice genesi e lui diceva è una pagliacciata io te lo so cioè qualche eminente grande autore pensava che ci fosse un codice numerico visto che ogni consonante è un numero nella genesi e in base a delle linee parallele secondo una sequenza da 30 da 20 da 10 eccetera venivano fuori dei nomi della quotidianità per prevedere il futuro Usare la Bibbia come strumento per prevedere il futuro. Mi rendete conto cosa stiamo dicendo? Non noi, eh, cosa si dice in giro. E allora questo grande studioso serio di Kabbalah mi ha detto oh, ho provato a farlo col Corriere della Sera, funziona uguale. Per forza, perché con una, una cadenza di 22 consonanti anziché 24, un codice matematico, ogni tanti numeri, sempre quelli, hai una composizione logica di parole con dei nomi cos'è bibliolatria esoterismo biblico e la bibbia è stata scritta per, per dire che albert burla è l'anticristo e se invece fosse il contrario se invece il signore si prende una grande una grandissima rivincita sulla città che ha prodotto filippo che ha prodotto eh, vabbè, alessandro magno insomma quella zona della Macedonia che Gesù voleva, la prima zona d'Europa che Gesù voleva, che Paolo evangelizzasse, dice, no, devi andare dai Macedoni, gli ho fatti apparire in sogno, proprio per bonificare da quella regione tutta l'Europa, tutta l'Europa, per farla diventare cristiana, no? E se fosse invece lui l'uomo della provvidenza, sì che l'uomo della maledizione, e se fosse davvero venuto per salvare i suoi connazionali, correligionari anche, dando a loro la sperimentazione, e magari riportandoli a una vita normale, e se fosse, magari aiutati, se fosse Dio a, a aver ispirato questa, questa cosa, illuminato così, vedete, siamo capaci anche noi, e per evitare di fare l'ennesima brutta figura, come hanno fatto dei credenti prima di noi, ma credenti professoroni, santi uomini di Dio, che erano convinti di vedere in Maometto l'anticristo, in Tamberlano l'anticristo, Gengis Khan l'anticristo, in Napoleone l'anticristo, perfino, perfino, perfino Tolstoi, eh, che era un santuomo, insomma. almeno, non forse nell'ultima parte della vita aveva qualche posizione, diciamo, un po' strana, fuori dottrina, però è sempre stato un santuomo, non eh, so se avete mai letto, se avete mai letto guerra e pace, che ho scritto in due lingue chiaramente, russo e in francese, come voi ben sapete, insomma arriva a ipotizzare che Napoleone, insomma, beh, è stata la provvidenza a farci vincere, si è stati fortunati, insomma, non è stato un inverno, insomma. rappresentava le potenze dell'Occidente, del male contro l'unico baluardo della cristianità, che per lui è, ovviamente era la Russia, capite, eh, perfino i grandi autori, Solofiev, andatevi a leggere Soloviev, quindi l'anticristo di Soloviev, tutti hanno provato a interpretare ed applicare. Noi attenzioniamo, ma in un agone del genere io vi consiglio di non entrare, non ci entro io, anche se ci sono coincidenze suggestive, ve l'abbiamo detto, non entriamoci davvero, rimaniamo a quello che è scritto e trattiamo l'apocalittica come genere letterario che ci avverta, ci faccia stare in maniera impellente dalla parte di dio nella schiera dei giusti diciamo e dei santi e usiamo la profezia per emendare la nostra vita nel, dentro la nostra casa con i nostri fratelli con le persone che sono lontane dalla fede dando una buona testimonianza questo è il terzo elemento che differenzia profezia d'apocalittica iscrivetevi al corso iscrivetevi al canale è gratis seguiteci e se volete fare qualche considerazione, con la lettera, qua sotto avete anche l'indirizzo. Ciao e abracadabra. Ciao.